Bene, vediamo adesso come eh, entrare in FrameVR, come fare il primo frame, mm? una cosa abbastanza breve. Quindi, eh, spero, allora qui eh, bisogna entrare, bisogna registrarsi, quindi bisogna, eh, si può entrare o con Google mm? oppure con, eh, con, anche con Facebook, proviamo a entrare con Facebook, quindi entrando con Facebook abbiamo automaticamente eh, il nostro account, ah, ok c'è già un account di Facebook, proviamo a entrare quindi, argo con Google e faccio, entriamo con il mio account normale, ok. Quindi adesso sono entrato e eh, la prima cosa che eh, si può vedere è che possiamo, di fatto siamo... Siamo in una stanza, quindi possiamo praticamente in teoria eh, muoversi, credo. Ok, ecco, ci ha piegato un attimo. Um, facciamo che, eh, che qui, questa è la stanza diciamo, di presentazione, non è ancora il nostro frame, no? è sempre la stessa stanza di prima. Ma noi facciamo create frame, quindi facciamo create frame, Diciamo, eh, diciamo che il frame lo chiamiamo in questo caso eh, Edu3D Video. L'environment indica qual è la parte, cioè se vogliamo eh, l'ambiente di partenza, vogliamo fare eh, una galleria piccola, un campus, una scuola, un solarium, un outdoor theater, un'isola, una lounge, un floating hall qui ci sono in effetti molte cose che hanno fatto ultimamente oppure empty eh, per cominciare facciamo una oh, facciamo una floating hole eh, solo per capirci mm? allora facciamo create e eh, ed U3D Video è diventata la mia st stanza il mio frame mm? allora andiamo facciamo Go There andando a Go There vediamo che possiamo entriamo vedete che qui ci sono 15 spot facciamo connect ci entriamo nella, nella nostra e a questo punto vedete che eh, c'è una guida questa guida è in 10 parti quindi dice come ci muoviamo ci muoviamo con WSD o con le frecce oppure con Qed che sono gli stessi di Mozilla Hubs e poi cosa facciamo? Possiamo aggiungere delle cose al nostro um, frame eh, possiamo aggiungere immagine, pdf modelli 3d, eh, foto 360 gradi, video 360 gradi, audio, video lavagne, screen eh, schermi streaming per webcam e anche altre cose mm. poi eh, qui abbiamo il profilo quindi possiamo vedere qual è, qual è il mio tag diciamo che chiamiamoci Sarazano video set company mettiamo edu3d eh, se vogliamo mettere un linkedin quindi vedete che è un po' improntato sul, sul, sull'aziendale ma comunque anche per le scuole diciamo non è male quindi possiamo cambiare i nostri dati e mettere anche la nostra foto mm. poi eh, abbiamo l'inventory e nell'inventore ci sono alcune cose, c'è un'immagine, c'è una photosphere, eh, quindi ci sono alcune cose poi abbiamo eh, qui nel frames tab, ci sono le impostazioni del frame quindi possiamo dire se è un frame protetto da password, qui ci fa vedere come si fa a entrare eh, si può eh, Fare l'upload in environment questo è abbastanza interessante e si può anche fare in modo tale che questo sia uno singolo user e poi si può mettere la user capacity che vedete è già il massimo che è 15 credo che eh, dipende anche dalla stanza o dal fatto di prendere una licenza più o meno commerciale perché eh, FrameVR è gratis ma c'è anche la possibilità di eh, di, eh, di avere anche una licenza eh, commerciale quindi pagare per avere di più infatti dice avete bisogno di più, più di 15 utenti eh, scriveteci e magari ve li danno anche gratis eh, volete avere bisogno insomma, se, di avere informazione se qualcuno è entrato nel frame eh, se la gente che entra c'è il, il microfono abilitato se consentiamo, se c'è il cello insomma se non vogliamo far usare la text, se memorizzare la chat, si avve... insomma ci sono veramente tantissime cosette e poi ci sono anche le permission, e, sono... e questa è una cosa abbastanza importante che manca ad esempio anche perfino in Vircadia, almeno attualmente, comunque eh, poi abbiamo, eh, ecco questa qua, abbiamo detto che è proprio quello che stiamo guardando quindi ce l'ha più o meno descritta ed è molto potente poi c'è un, un altro invece eh, how to che spiega più o meno come si, ci si muove, come si lavora come ad esempio si usa il laser che ho visto prima con la, con la, la lettera P piuttosto che con M che è invece... Il microfono potete eh, eh, mutare o meno delle persone potete eh, sbattere fuori degli altri utenti oppure raccogliere eh, degli, degli utenti e così via e poi c'è questa funzionalità di editing che è la funzionalità del U-mode che vedremo magari fra poco e, e poi dovete eh, vedere che ci sono anche delle scene hm? ma questo magari in questo in questo video non lo faremo vedere ancora. Facciamo next, eh, ecco, c'è una piccola sezione qua sotto ah, questa sotto che indica le scene. Eh, se lo clicchiamo, ci fa vedere praticamente quante scene abbiamo nel nostro frame. In questo caso ce n'è solo una, però potremmo avere varie scene. La caratteristica delle scene è che si può passare da una scena all'altra praticamente istantaneamente, e questo è. È molto molto interessante eh? poi eh, potete far entrare eh, degli oggetti qua dentro eh, eh, semplicemente con la U adesso la U magari la vediamo un secondo dopo e poi a sinistra abbiamo appunto questo Edit che permette di eh, impostare degli oggetti in questo caso eh, qui magari ci muoviamo un po' vedete che è stato inserito un oggetto L'oggetto praticamente, eh, eh, se lo clicchiamo, vedete che andiamo automaticamente in modalità edit, ma eh, U, cioè praticamente, qui basta cliccare, siamo in modalità edit, e quindi si può modificarlo abbastanza bene. Ad esempio la rotazione, questo lo allinea, lo sposta, di, mi sembra, non ricordo se 15 o qualcosa del genere, potete fare il lock in posizione, in modo tale che nessuno possa modificarlo potete aggiungere un link e nel link potete andare verso un altro frame verso un'altra scena eh, oppure verso una notification che non ho ancora capito benissimo cos'è, ma soprattutto un web link che è molto interessante perché potete dire se cliccate questo oggetto andate su www.google.com e a questo punto Praticamente sì, la scena viene modificata, e quando si entra dentro questa scena, eh, c'è di nuovo questo, questo affare, vediamo un po' se abbiamo dimenticato dei pezzi nel 5:10. Auto, next, ok, qui eravamo questo, 10. Ok, e finalmente vi dicono che è in beta, quindi potrebbe essere un po' complicata comunque se adesso clicchiamo su questo oggetto eh, aspetta facciamo eh, ecco, dobbiamo abilitare uh, la modalità edit poi abbiamo add link che vi ho detto che web link eh, facciamo www.google.com ok eh, Ah, dobbiamo metterci il link completo, quindi http slash slash set web link, perfetto. Quindi a questo punto, questo oggetto, qui adesso siamo in edit e quindi il clic lo va in edit. Con U usciamo dall'edit mode, se lo clicchiamo... Um, Um, c'era l'elite mode uh, abilitato quando creiamo il frame dobbiamo spegnere l'Edit mode quando, è, spe eh, quando è spento a questo punto se clicchiamo effettivamente vedete che eh, è un link e quindi possiamo dire eh, di andare verso il link e lui ti dice qual è il link a cui andiamo e possiamo dire open e andiamo al link quindi andiamo a google mm. Quindi in pratica eh, per editare tra l'altro mi sembra che ehm, si possa abilitare con la U, vedete che ho premuto U quindi lui si è spostato e a questo punto posso selezionare di nuovo il mio oggettino e posso eventualmente cambiargli eh, le varie proprietà. Okay? Qui tra l'altro l'oggetto si può dire in quale scena è e quindi eh, eh, avere degli oggetti che spariscono tra una scena e l'altra se vogliamo cambiare scena dobbiamo poi andare nel scenes menu e qua eventualmente si aggiunge un'altra scena ma è un pochino mh, appena un bricello più complesso se vogliamo mettere una cosa che abbiamo nell'inventario abbiamo 500 megabyte a disposizione che non è molto ma non è neanche poco eh, tenete conto che questo è eh, sostanzialmente il massimo che potete avere in totale per tutte le scene e, ehm, e potete aggiungere delle cose quindi, ehm, visto che ci sono già delle, eh, delle cose dentro, ad esempio, possiamo mettere eh, qui ci sono okay, c'è praticamente un qualche cosa, un'immagine. Se volete aggiungerlo davanti a voi, fate più e questa immagine viene praticamente messa sulla scena e potete muoverla muoverla dove volete, potete ampliarla, vedete che abbiamo tutte queste cose abbiamo anche lo snap to surface, interessante questo qui ci permette di, di probabilmente eh, spostarla e metterla su qualche superficie ma non ho ancora visto, forse bisogna eh, ehm, allora, la ruotiamo e la ruotiamo per esempio con questo e poi proviamo a vedere se riusciamo a dovrebbe esserci il eh... ok quando è abilitata allora possiamo dire ok vedete che cli... mentre l'avevo cliccata potevo eh, praticamente cliccare questo schermo e l'immagine veniva automaticamente agganciata cioè probabilmente spiaceccata su questo oggetto e poi potevamo eh, cambiarli, insomma rotazione eccetera e questa è un'altra delle possibilità che in Mozilla Hubs abbiamo visto che si poteva fare ma era molto molto complicato poi abbiamo anche appunto lo zoomable che vuol dire che se poi facciamo allora facciamo così facciamo U ok, quindi andiamo praticamente in cima togliamo l'edit mode zoomable, vedete che possiamo se abilitato possiamo vederlo da vicino anche questa è una, una novità no? rispetto a Mozilla Hubs um, altre cose interessanti abbiamo la chat e la chat si può parlare quindi c'è la possibilità di di mettere delle, delle cose qui credo che si possono mettere anche dei link ok eh, diversamente da eh, da mozilla hubs non credo che se noi mettiamo rosa se noi mettiamo un, un indirizzo di una rosa quello copia l'indirizzo dell'immagine e eh, la mettiamo nel nostro frame ad esempio qua ok, dubito, cioè se la clicchiamo semplicemente eh, la mette però non, non, non viene la rosa e, e quando oh, aggiungiamo un'immagine vediamo un po' se possiamo aggiungere un'immagine nel nostro nel nostro immagine qua quindi siamo taggati così abbiamo la possibilità di eh, add to this frame quindi aggiungiamo un'immagine ok, e a questo punto avete la possibilità di eh, mettere delle immagini dal vostro computer oppure di fare una foto oppure di fare un image search e quindi ad esempio possiamo cercare una rosa e a questo punto cosa succede che questa uh, rosa praticamente viene anche rezzata quindi vedete che l'abbiamo messa andiamo in edit mode, la selezioniamo, snap to surface e poi la agganciamo anche questa qui quindi possiamo vedete eh, facilmente fare una mostra cosa che purtroppo con mozilla hubs è un pochetto più complicato hm? E si possono anche aggiungere dei modelli e qui abbiamo anche credo c'è un cane qua che è stato inserito e quindi ne possiamo fare più e rezzare il cane questo cane è stato rezzato praticamente seguendo le stesse, eh, gli stessi criteri che, con cui abbiamo rezzato anche tutta una serie di altre cose quindi questo è, è sostanzialmente il Um, insomma le cose eh, pdf anche si possono inserire video e se si inseriscono dei modelli quindi ad esempio ad ah, 3d model qui abbiamo la possibilità di inserire dei modelli e lui cerca sostanzialmente se ho ben capito dei modelli glb quindi dei modelli glb che avete già da qualche parte mm. potete inserirli nel vostro inventario e quindi di conseguenza poi ehm, eh, c'è ad esempio questa floating island glb che la eh, proviamo a mettere la floating island che è quella floating island che ho messo già in in Vircadia qui facciamo add fa l'optimizing del modello mentre lo, lo porta e poi vedete l'orezza e qui abbiamo la nostra la nostra isoletta qui peraltro non abbiamo le eh, texture ma questo eventualmente eh, lo risolveremo in un altro video però comunque questo è diciamo la base base per lavorare per fare delle cosine e creare un frame vostro hm? che poi eh, lo uh lo potete poi questa scena qua a un certo punto quando siete contenti che sia pronta potete condividerlo con, uh, altre, con altre persone perché a un certo punto c'è nelle opzioni del frame c'è eh, l'indirizzo del frame questo e questo potete darlo in giro io direi che fin qui abbiamo detto mm, veramente tante cose mm? va bene alla prossima!